I nostri ragazzi sono hackers nati ed è giusto che sia così, scusa ma te lo dico col sorriso perché a me mette sempre tenerezza vedere come eh, dei termini, comunque delle filosofie di vita ma soprattutto di pensiero che hanno senso di esistere, che potrebbero essere molto utili per i nostri ragazzi, perché? Perché in quella fase particolare del loro sviluppo e della loro identità, anche delle loro capacità comunque di fare, ecco che spesso queste Questioni qui vengono comunque prese e ribaltate in accezioni negative e in questo modo purtroppo, ahimè, impediamo ai nostri ragazzi, impedendo appunto queste attività, impediamo ai nostri ragazzi la possibilità di sperimentarle. Mi spiego meglio, perché parlo di hackers, perché parlo di hacking? Perché se io ti dico appunto semplicemente hacker, chi è l'hacker? Molto probabilmente, a meno che tu non sia già dentro un po' questa filosofia, ad esempio magari nel mondo dell'informatica, molto probabilmente ti viene in mente quella persona stile anonymous, con la maschera, che entra nelle banche, entra nei computer, degli altri, mette i virus e via di questo passo. In realtà dietro l'hacking esiste tutta una filosofia di vita, appunto, e di pensiero che va ben oltre. In realtà l'hacker, puro, intendiamolo, è colui che entra nei sistemi per sfidare le falle di questi sistemi, individuarle, quindi eventualmente scardinarle. Poi la sua attività può proseguire o, ad esempio, piazzando virus e vedi questo passo, e questa ovviamente è una cosa che non andrebbe fatta, appunto, oppure perché no, ci sono hacker che dopo aver fatto questo, poi dopo contattano le aziende dei sistemi che hanno penetrato, segnalando le falle, ovviamente poi offrono le loro consulenze per riparare queste falle, quindi comunque c'è anche un discorso di professione dietro, oppure anche molto semplicemente, qui scegliamo un po' di età, quindi torniamo al discorso dei nostri ragazzi, a volte i nostri ragazzi intraprendono un po' questo percorso del hacking più per sia sperimentare le proprie capacità, sia per tirare proprio al massimo eh, proprio torturare al massimo il sistema con lo S maiuscola, non per distruggerlo o per soverchiarlo, sorver ma semplicemente per testare fino a che punto loro possono muoversi. E questo avviene non solo nei computer, ma anche nella loro vita quotidiana. Fai caso, eh, tu dai una regola a tuo figlio, poi questo tu, appunto, tuo figlio è lì che cerca di eh, trovare i cavilli, quella è anche una forma di hacking, il cavillo per aggirare, o perché no, magari cerca un po' di fare il furbo e cerca di fartela. Ok. Quindi questo è il loro modo di fare hacking. Il fatto dell'hacking per i nostri ragazzi in realtà è molto importante perché al di là del discorso sociale, per cui sperimento quali sono i fin dove io posso spingermi nella mia società oppure anche a livello appunto di skills, come piace dirlo noi ormai nel 2020, ossia di capacità, risorse, pratiche ma anche cognitive. Per cui comunque io per creare un sistema devo comunque studiare, devo comunque ingegnarmi e quindi metto in moto tutta una serie di risorse per cui io, che io alleno e che mi potranno poi servire nella vita. Ora, perché ti parlo quindi di hacking? Perché lo reputo così importante? Perché proprio per questo lasciare ai nostri ragazzi degli spazi, potremmo dire, definiamoli così, di hacking, può essere molto utile per loro. Non solo per queste cose, ma anche perché comunque e la loro naturale propensione. La natura li ha fatti così, ci ha fatti così anche ai nostri tempi. Ormai sono tante le ricerche che hanno rilevato e quindi ci hanno mostrato che se noi diamo la possibilità ad un ragazzo di hackerare un sistema, può essere un dispositivo elettronico ma anche una regola ad esempio e così via, possiamo stare tranquilli che nella maggior parte delle volte questo ragazzo, questa ragazza ci proverà sfrutterà questa possibilità per fare hacking non solo è stato anche sperimentato che più questi ragazzi poi si riuniscono in gruppo con la stessa idea di fare hacking e più questo sentimento viene rinforzato questo non è nuovo perché comunque sappiamo benissimo che il gruppo influenza ma questo rinforza ancora di più il concetto per cui i nostri ragazzi sono hackers nel dna quindi impedendo ai nostri ragazzi questa attività e come se noi impedissimo eh, appunto ai nostri figli di esprimere una parte di se stessi. Quindi, come possiamo fare? Non è che adesso ti sto dicendo, lascia il tuo cellulare a tuo figlio, lascia che scopra la password, che entri nei tuoi sistemi, nelle tue email, nelle tue email e così via. Ovviamente no, ma c'è molto altro dietro. Penso ad esempio alle basi del coding. Ad esempio, se avete un computer che è buttato lì, che è in cantina, che intanto non usate, magari se il vostro ragazzo mostra una certa propensione verso, in quella direzione, allora ecco che può diventare anche un'occasione per lasciarlo a la sua disposizione, per pasticciare con il sistema operativo, ad esempio, e via di questo passo, magari anche con le parti del computer, con l'hardware. Oppure, ad esempio, si potrebbe aiutare, soprattutto quando è ancora una certa età, a frequentare gruppi, ne esistono tantissimi sul territorio proprio dedicati al hacking, ma hacking etico in cui i ragazzi hanno la possibilità di sperimentarsi creando pezzettini di videogiochi, pezzettini di coding, tutto ritagliato, ovviamente per la loro età, quindi tutto divertente e nulla di noioso. Quindi mi raccomando, hacking da dire hacking è bello, ovviamente fatto in un certo modo ma va fatto bene. Che cosa ne pensi? Dimmi la tua qui nei commenti, iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto, trovi tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!